Ciao a tutti ragazzi, mi sono Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Yoshi's Holy World Nella scorsa parte Io non ero il primo giocatore Nella scorsa parte abbiamo fatto I primi tre livelli del mondo 6. Abbiamo iniziato il mondo 6. Iscrivetevi un altro sondaggio inoltre Bene, allora, non sappiamo Intanto lui non ha fatto più quel livello alla fine Non sappiamo se i primi tre oh, livelli perché, cioè, saranno li registrati no. Saranno registrati noi. non no. ci interessa Perché Marco abbiamo... ha cancellato i file, e ora stiamo giocando di recuperare. Sì, va bene. Um, Quindi questo è Paper Mario. la fortezza aerea. Uh, questo uh, è l'ultimo mini boss del gioco dovrebbe. Se questo è davvero l'ultimo mondo. Perché dici non interessa? Certo che interessa. Come è, è possibile che abbiamo perso la parte precedente di, di questo di Paper Mario? <ride> questo va bello Faremo insomma. come facevamo nei primi livelli, nei primi livelli di, eh, di Mario L'intero mondo 3 era rifatto Anzi, il mondo 3, il mondo 4 e l'intero mondo 5 eh, eh, metà del mondo 5 Sì, questo, ma eh, per Mario come si fa? Non lo so Ma dovete anche lo spara? Mm, Io mm. mi devo suicidare Ok, fallo Tieni, ci penso io Peggio per te uh. Perché non mi lasci? Ho i gomitoli ho e i ora gomitoli. sono i miei Vuoi vedere cos'è tu adesso? Quel pallotto lo billi Mi lo a prendere. Uh, palloncini Ci aiutano No, davvero Voglio quel paratrupa. No, A me non hanno aiutato Voglio quel paratroopa Vai a prendere Mio. quella gemma vedi si è allontanato tu e la, la gemma ha smesso di illuminarsi aspettami che aspettami. vuoi così va il palloncino e allora calma aspetta, un secondo. e allora imbollati se sei in ritardo no no no no ok no no, no no no un attimo qui ci siamo andati vieni fermo non mi mangiare. Mm. Oh, che vuoi tu non li hai presi è colpa mia Are you sure about that? No Me neither Ok lui è mazzo, tipo un casino mazzo Oh no Attenti qui Questi non li vedevamo dal mondo 2 Davvero? Io, ah, pensavo, sì. di, io pensavo di verergli ogni giorno Tipo a scuola, capito? <ride> Bravo uh... Ci sono altri checkpoint, altri posti cioè non capisco come quella pote poteva anche essere una, minimamente una battuta. Che vuol dire? Cosa? <ride> il fatto che li vedi ogni giorno a scuola. <ride> che c'entra con gli occhi? Non li vediamo dal mondo 2, basta, è un no. fatto. Non è un fatto, è un fatto. Oh no. Uh. Imbollati tu. No. Tu sei pure. C'ho i gomitoli, come pensi di andare? Senza di me? Eh? Cosa è sta roba? Oddio Perché non mi, fa... non mi ha fatto saltare? Non c'è un altro gomitolo Mi uccido Ucciditi ma arrivo pure io. Arrivo pure io, ti raggiungo nell'inferno Ah wow, era facile Sì che era facile Vai e non ti suicidare ma Ah, cosa? Ecco. Questa... Ah sai, mi son... sono morto o no? Non sono morto come? Suicidati. Ah, sono morto. Sì, morto. Ah, me l'avevo letto uno. Uh, sì. Wow wow wow. Wow, wow wow wow wow. Bravo Marco, perché hai calciato quelle gusce? È stata la cosa. Smettila di farlo. Ma sei utile! Ma non è vero, ti Quello lì le... ha sbloccato un puzzle. Ma se cancella le piattaforme. È come, è come se stiamo noi. <ride> Sai, non l'avevo notato. Serve, serviva per il puzzle. E poi abbiamo pure l'infinito qua. Se ne frega. Volevo quel gomito Tanto Anche quello Tanto Cercare di non toccare le piattaforme Toccare il meno possibile Quando puoi evitarle uh, okay. E qui è impossibile stare in due Quindi tu Sì le potevi evitare tranquillamente Ok mangia quelli Yes! Ah, volevi! Che cazzo è successo? Mangia no, quello, mangia quello! Gnammity! Ah, Marco dies! Yep! Abbiamo saltato qualcosa, a parte un casino di vite! Oh il wow! Il primo gomitolo, a caso, aspettami! Perfetto, puoi andare! Entra! Controlla ora ti raggiungo da Zabu! Notificare i Discord. Sì. Okay. Uh, ci manca una nuvola delle vite. Per le vite. Poi è quella prima del boss oh e god. poi uno si Oh god. Oh god. Bene. Attenzione a non cadere qua perché se prendi un palotro di in faccia cadi. Aspetta. Prendi tu? Ok. Sì, in effetti. Anzi no. Non, non cambia fatto. niente. Vabbè. Uh oh, oh, oh, oh, oh. allora okay. Dobbiamo stare attenti Io ho un'idea Infinito okay. flutter Ok non era la mia idea però mi sa che funziona Dobbiamo no, farglielo no, no. fare tutte quelle volte Cos'è? Cos non ah. lo so oddio Oh no Vai mangiamoci tutto e poi in certi casi possiamo pure bloccare il Koopa tanto chi se ne frega Ma io sto qua di dicono non volare più tanto chi se ne frega non Il Koopa non ti può più attaccare Are you sure about that? Io rimango fermo Attenzione Marco Ah dobbiamo prenderlo quello Veloci Ok easy <ride> Pensavo fosse un puzzle molto più difficile di questo Invece era, era, era solo aspettare E giù non si va No C'era il Koopa è morto e poi soltanto un collezionabile possono avere qui così No, si fa così, vedi devi stare fermo Certo E poi che succede? Tanto ah, ce n'è una messo. prima del boss No, non ce E poi dobbiamo pure per farlo, per farlo, per, per forza, farlo, per forza per... Lol, colpito in goia quella gomita Che è successo? Non <ride> Perché ho fatto per un per ground pound per... Uh... Eh, come scoppiate? Non palloncino. vogliono notare i palloncini. Punti. Appena sali tu sul palloncino, muore. Quanto li odio, sti pallotto I bill. Preso. Anch'io l'ho preso, un altro però. Entra, non entra. C'entra. <ride> uh, oh no. no, vai via. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Veloci, vai via veloci. vai via Tu stai da un lato e dall'altro Abbiamo fatto tutto Prendilo Uff Yay. Okay. Ora uh, uno di noi due deve scegliere di non uh, combattere il boss uh, O prendi. io devo farlo per forza okay. Allora battene, Tu vattene via guarda. Levati proprio Ma no. guarda come si fa No levati eh. proprio Fatto Ok guarda. io non combatterò guarda. il boss E tu devi stare attento E okay, non saltare la cazzo Ti uccidi Non lo faccio più, una volta ho fatto ridere, basta. Credete che vi lascerò andare oltre? Allora vi sbagliate di grosso. Vedo che avete la testa tra le nuvole. Ma presto tornate a terra con un bel tonfo. Pff. Uh, adesso ha un cannone. Kirby has a gun. Kirby Baby with a gun. Ah wow è la stessa cosa di ah, prima non distrugge le cose sotto di lui uh, Ok no mi sa che non è come funziona prima Io non ho non, non ho nessun clue di come What? funzioni questo What am I supposed to do What am I supposed to do Non funziona He'll he won't die bra okay, si si lanciaglielo addosso quando viene da te No Uh, Fagli. attira i pallottoli bill addosso a lui. Non funziona. Attira i pallottoli bill addosso a lui. How am I supposed to do that? Vediamo. Vedi, ripassano no, gli... uh, Salta sul cannone. Blocca il cannone. Secondo me è possibile. Oh, ora ti salvo. Vai, suicidati. Fatto. E ora resta vivo. E non ti far colpire da un pallottolo. T'ho salvato in volo Ovviamente lo so, per mangiare No <ride> Io, blocca il cannone Mangia il pallotto di Bill e blocca il cannone. Io l'ho lanciato nel cannone, non ha fatto niente. Vai lì lì lì. Ora Ah, vai non Ora Quando allora, quando ti attacca con il guscio, eh, Tu devi devi essere veloce ad attaccarli subito. Il, il, ca yes. il cannone si, sì. oddio, aiuto. E sbomb Nelle parti basse <ride> Veramente nella pancia No l'ho colpito nelle parti basse no? fai se mm -hmm. Oddio aiuto Tanti palo... Ah difficile ah. Grazie dei gomitoli tra l'altro bro È un bro davvero Perché mi regala i gomitoli Vero bro Chi è chiamato ciccione Lui sì che è un fra Fra Oddio <ride> questa roba è un Koopa che... sotto okay. le nuvole Ok Quando è che fa l'attacco? Eccolo ah, oh Non right, devi andare lì non... vicino, basta Lo che... so, lo so Bonk Ora nel collo le ho dato un ceffone Di quelli pro potentissimi Oh no, adesso è morto Difficile Tanto difficult Questo attacco mi ricorda la battaglia di Undyne che ti manda i le, le Perché frecce Perché non è, è difficile crea. sta battaglia? Perché è facilissimo? Dovrebbe Perché essere... Perché devi, devi capire come funziona, tu sei stato un, un, un quarto d'ora a capire che come funziona questa battaglia. Ci sarei arrivato. E eh, sì, ma lo so, è comunque, la E ci, eh, ci sei del... arrivato e questa è la difficoltà oh, della no, battaglia. E comunque la difficoltà... No, la difficoltà della battaglia dovrebbe essere quella nel farla, nel vincerla, non... Oddio. Perché nel... Nintendo non vuole questa volta? Ah, mi ha già fatto soffrire abbastanza per livelli extra. Quindi adesso mi, mi stop Madonna, pensavo si potesse rompere col pounding Vai, vai, vai, vai, è il momento. No, non lo è. Sì, ora è il momento. Vai, vai, vai. No, non lo è. Vai, vai, vai, è il momento, dai. Ah, ha funzionato, hai visto. Vai, vai, vai, è il momento, dai. Yeah. <ride> Bene. <ride> dai. Quando è che vai? Lo fa? Okay, è il momento. Questo, davvero. Prova. Niente. Ok questa è la difficoltà Suicidati Fatti ammazzare Buttati nel buco Bene ora devi solo sopravvivere eh, Vai via via via Esci da casa fuori via. Oh no adesso fa un ground Quanto siamo cittosi però No. Oh. Questi sono due giocatori non è città eh. Oh uh. chissà qual è la difficoltà di questa battaglia mi ha salvato mia. il pallotto l'obin il pallotto l'obin mi ha salvato hai visto? Sì. stavo cadendo nel baratro. Ma mi Malissimo. stavo per odiare un casino comunque. no Vedi io quanto ti odio no io non ingoiare mangiali subito e eh dai ho colpito il pallotto non può morire sto ciccione eh. fa ma se può morire così nel 2016 eh, non ora, ora ora ora Oh, grazie a Ma Giovannino morirsi, Grazie a Giovanni Mucciaccia, mio Dio Ma che c'entra Giovanni Mucciaccia? No, io non capisco proprio Fuori Che c'entra Giovanni Mucciaccia? Fuori, bene Dai, la, cosa buona, la cosa buona è che dobbiamo rifarlo solo per il primo gomitolo La cosa brutta è che dobbiamo farlo solo per il primo gomitolo eh, Veramente io direi di farle al contrario la cosa buona è che, è che dobbiamo farlo solo per il gomito e la cosa brutta no. è che lo dobbiamo rifare comunque. Lascia stare, ci vediamo al primo gomito. Cioè tra due secondi. L'ho trovato. E qui sopra. Bon. Yay, yeah, ora possiamo completare il livello. Yeah. sesso. Yeah. Eccoci qui. Tutti, tutti, tutti a una vita. Un punto vita. <ride> Bene, prossimo livello. Io il boss di New Super Mario Bros. No. U, di quello finale, mm -hmm. l'ho completato con una vita ed ero piccolo. Mm -hmm. Bravo. <ride> quindi, e quindi no, non sì. no. e quindi no, no, non mi sto vantando. E quindi. Um, praticamente se, se fossi morto. Uh, avrei dovuto rifare tutto il gioco da capo Cioè tutto il gioco dal mondo 8 si sì, tutto, tutto il gioco <ride> Tutto il mondo 8 da capo avrei dovuto Beh tecnicamente rifare. se non salvi mai si sì, devi rifare tutto il gioco. Sì, vabbè sì. <ride> And that's why kids you don't save in casos ah, ah. Forse devi venire qui Grazie Così perché perché prima si trasforma in un palloncino e poi smette? Sì. No, aspetta. Non diventa un palloncino che stai Hai visto? Uff Senti. Sì. Ecco vediamo tu. sta meccanica dei V Quale meccanica? Non fanno niente. Si fermano per mezzo secondo. Mi stai solo uccidendo. Bene, qua. Come andiamo. Mm, qui. chissà cosa faranno i Bu in questo. Come ci andiamo eh... qui sotto? Eh? Come ci andiamo lì sopra? Mi suicido Marco, mi suicido. Basta. Servono oh no. i bu. Allora, li dobbiamo tenere così e poi dobbiamo. Ehm, colpirli. Solo che a un certo punto almeno uno di noi si gira. Vedi, basta che uno di noi si giri Quindi non dobbiamo usare noi come gomitoli E come facciamo? Oppure possiamo prendere di mirare oh, due boi differenti Ma forse dobbiamo andare da questa parte Che magari c'è un dispenser No, oh, non lo so. perché? Ah, pensavo di essere te Che fai? Che fai? Aspetta Metto ricomincia Perché leggi il manuale? sì. sbagliato Metto ricomincia però ma perché? Do come avremmo dovuto farlo? Se no Facendo eh, diventare i bugo normali. Non possiamo Ma se non abbiamo neanche un dispenser di gomito li controlliamo, andiamo avanti ora An Vediamo cosa Dispenser Eh ma ci farà tornare indietro Sicuro Ah Eh? eh ah, cosa? Quando ci guarda non è quando è spaventato, è quando ci guarda, è il contrario. Che cosa me... Come la fa... Perché mi spingi giù? Madonna mia. Eh... Che altro? Non c'è nient'altro qui. Ci sta sicuramente qualcosa, lo posso vedere solo io però, quindi devi farmi salire. Imbollati, idiota. Gomitoli. Non mi interessa, tanto qua è finita la, la cosa. Non c'è niente. Io non ho ancora capito com'è che si fanno. I bu. Quando ci vedono, quando sono di colore blu, eh, li dobbiamo usare. Questo che cos'è? Vieni, mm. schieri. Ah, li dobbiamo prendere con i trick così. Non lo guardare. Non lo guardare. Non lo guardare, lo sto facendo lo io! Ma non, okay. uh, non lo guardare cosa? Ti devi togliere Non lo guardare Ok Non lo guardare Vai, vai, fallo tu Fallo tu, all'ultimo Che fai? Cerco di prendere una posizione migliore Ma se devi farlo qui, così, guarda bisogna farlo da sotto in realtà eh, appunto stanno proprio da sotto giù vabbè, ora abbiamo pure più tempo perché queste si tolgono e si rimettono ok, sto già odiando sto livello che sta roba? il fiore è cattivo ed è, è morto, a caso non è che dobbiamo prenderlo Ok, no Ma non mi ha fatto danno Cioè, mi sono saltato sopra mm, Ah, allora, quello non lo possiamo fare Colpiscilo con un domitolo Ah, mi fa, mi fa solo saltare eh? Ah, ti fa saltare E basta Il fiore cattivissimo Ah, ci sono le spine sopra però Se non te Il ne sei accorto Il fiore cattivo che ti fa saltare Se non te ne sei accorto ci sono le lo spine Lo so Ah, lì que... c'è roba andiamo a vedere allora, qui c'è roba uh... controlla bravo ora che facciamo torniamo a vedere forza in qua porco. che labirinto um... qui invece aia Vai tanto avevo solo 10 di vita, tu devi stare attento Ah, never mind Allora la chiave chiava come allora, no. Fermo. Allora, Fermo. sì, ma quello non lo possiamo prendere in nessun modo Paglia. a me ha fatto danno Hai preso le spine Non ho preso le spine Ora sì Impossibile farlo senza quel muro uh, un attimo c'è un'altra via. Perché rientri qua? C'era un'altra via, ti ho ma detto. Ma se ci siamo appena ma... andati? Ma c'era un'altra via, ti ho detto. Eccola. Aspetta, pure quella. Ma è facile ora. Ok, ora, guarda, guarda, c'è il muro, c'è il muro Damni Taglio, rifacciamolo Sì Ok Ah, non posso di qua, vabbè no, Vai più avanti Oh, alleluia No, sta il coso, il muro invisibile Si può tornare indietro? Sì, bene perché l'hai fatto? C'è un muro invisibile proprio accanto a questa porta Ups Vai, vai, vai Premilo fare anche col pomito no. Quando sono blu Funzionano come i palloncini Sono palloncini No Penso di essere te di nuovo Ok ora andiamo allora, avanti Allora io devo morire Io no Cioè io sì anche Girati Vini, intanto finché prendi il secondo colpo Io sono spawnato Vai Quindi non lo primo Non lo premere, non ti blocca la strada poi Ok, andiamo E qual è il senso là di quel pulsante Oddio Ha attivato i timbri, aia No uh, Ah, ok Uh, dietro il bu c'è una cosa ok Tanto è inutile andiamo Non so ma io non lo fermo Serve questo uh. Il bu può passare di qui Si sì. Andiamo veloci C'era un'altra porta dove, dove uh, non eravamo andati Quale uh, aspetta Questa qua Non ci siamo andati Ah, ok non è Ah vero. è altro... Ah ok. È la eh, dove siamo solo già che andati? Sopra. Ora dobbiamo usare il grande Bu perh uh, uh, anche no. Sì, guarda. Dobbiamo usare. questo è l'inizio, ok, questa è la stanza principale. Dobbiamo io, usare io idea, Il flutter. grande Bu per andare qui. E eh, vabbè, usiamo il flutter tanto per non perdere tempo. Solo okay. che è ora di venire però <ride> entra che aspetta ma abbiamo controllato che la che in quel muro non ci fosse niente non lo so yee okay, si sì, max vita si sì. si sì, sì, max vita tu lo sai non morire si sì, sì, ma vita tu lo sai non morire Oddio Sì, devi, me devi prima Non guardare, non guardare guardar oh, Oddio Come faccio a mandarlo lì senza guardarli? Ah, fai una cosa, vieni giù Vieni giù, vieni giù Quale dovevo andare prima? Quella o quella? Ah, c'è pure quella? Uh, allora, vieni qui, vieni qui Di quale vuoi entrare prima? Entriamo in quella più, ba più in basso Allora, imbollati un attimo Non, non, non puoi farlo così Devi farlo così, guarda Così L'ho appena fatto quindi... Vai vai vai vai Facciamo il flutter oh. Tutto via Attento eh, Grazie Stavo sparando un coso Sono tutti falsi No, quello là è vero uh, uh, secondo è la me la... sono tutti falsi tranne l'ultimo che prendi non, so. non per forza quelli in alto a sinistra vabbè, uh, uh, quindi siamo usciti da sopra si sì. <ride> che sniper aiutami no tu aiutami ma anche no presto entra no Beh, possiamo rifarlo Eeeh, let's go, sono fortuna. un pro Sono un pro, altra che è fortuna Quale fortuna è fortuna, fortuna d'Egitto? Ok, okay. si sì, è un altro. Okay. Falli diventare palloncini, che mi uccidono Tanto non si ha nessuna max vita Aiuto, ma io ho 15 di vita, non posso prendere danni. Vieni, imbollati almeno. Non <ride> ne abbiamo perso. Beh, speriamo che ce ne sia un altro almeno. Che nell'ultimo livello c'era ne un casino. Ai, oh mio dio, ma Icomi sì. Isoli, li puoi prendere? Ballati. Dammi un po' di gomitoli, scusa Come faccio a ad dire? Lanciameli addosso Vai Oh mio Dio, tanto ci volevo Sì No Timbre finiti Questo lo devo premere, sì Non lo so, però ha aiutato a me Imbollati, imbollati e vieni qui, aiuto tanto minca scompare bene scendi vieni che okay, non rimbalzi non funziona con noi sono troppo pesanti per essere quelli d'eccellenza oh ma che nervoso sto suono allora, tu guardali io li attacco oddio ma sono uno sniper per queste cose guarda guarda tu L'ho preso L'ho preso Andiamo su uh, Quello l'abbiamo già attivato Che altro c'è da attivare? Niente Come facciamo ad arrivare lì? Con i palloncini Ah bu. è vero Con i palloncini. Oh dai quello <ride> Guarda sbagliato. guarda tu, tu non guardarlo Io, eh, io oh. non lo guardo E ora saliamo hai... No quello si sta per liberare Andiamo Sì sì non importa Attento andiamo. Ok no niente ci manca solo un... Um... I balloncini. No. Uh... Cosa no? Un... Uh, um... Cosa? Come si chiamano? Questo, il gomitolo. Aiutami. C'è il fiore per quello, in realtà. Però vabbè. Bene, abbiamo finito il livello. Niente vita, mi dispiace. Eh, Chi se ne frega della vita, la faccio io. <ride> Buona fortuna in sto livello a fare la vita. Basta che evito tutti i puzzle e poi prendo il mio amiibo che si crea dice, Yoshi per fare il flutter infinito Si dice ba, basta che B Con la B maiuscola Tutto questo perché mi hai rubato una nuvola delle vite Tutto questo cosa e poi basta che B che vuol dire? Niente. Non ho mai sentito neanche come mi Niente Li ho creati io sti E fanno schifo Tu fai schifo Bene, Va bene, bene. Eh, Questa è sta roba? Questo pensavo fosse il livello segreto Dio. Figo Tipo uno Yoshi Agli, occhi, uno agli uno è, più strani E lo, lo Yoshi negativo Negativo Nastri trasportatori, di gioie e dolori. Gioie non penso proprio. Oh perché continua ad andare su? No, se Secondo me è divertente No Lo eh, vedi già come è allora. il livello Sarà sicuramente un casino Nastri trasportatori. portano a destra e a sinistra Senza mm -hmm. Ritegno lo so che è una domanda no. fuori contesto, ma nel, nell'ultimo livello del mondo 4 gli sticker star, eh, la fila va avanti o devi per forza ucciderli tutti i tipi timidi? La fila di che? La fila del, del mondo 4 gli sticker star, ti ricordi? Aspetta, c'ho una sfida. No che non me lo ricordo, non ci gioco da anni, quasi. <ride> questo è questo attacco a sorpresa che, lo fa, che li, li abbiamo fatti? Una sorpresa non tanto visto che prima ci siamo avvicinati e poi subito no. a quanto pare gli sniffit sono arancioni in questo ne gioco vedremo di brutte perché non è vero da tutti aspetta cosa Aspetta, abbiamo già controllato. Ho la spilla dei muri, cioè delle, delle cose in viso. Lo so, però non, non si vedono neanche. Sì, si, si, <ride> non si vedono, quella parte era off camera. Si, sì, si, sì, no. eh, andiamo di qua. Let's go. Ah, puoi camminare sui tasti trasportatori. L Ho fatto fino a mo', non mi hai visto. No, boh. Tu hai bisogno di prestare più attenzione ai dettagli di qualsiasi cosa. Prenditi un po' di gomitoli, io già ho già. E cammina verso quella gem. Io sto fermo qui. Secondo te è così lento deve essere lo scorlivello? Allora è divertente. Beh. Beh. Ok, questo è immortale, andiamoci. A... I gomitoli non sembra che servino a uh, molte cose. No, eh, questo. Okay, scappa, via, scappa, corri. scappa Scusa non mi, non mi sputare Liberati Ti sputo su nas... Ok <ride> Ti sputo su nas... Eh uh, no uh, No, non c'è nulla che, che fai? Ti vuoi uccidere Che cosa strana Ah già Yeeey Ti ho rubato la vita Vabbè, ce ne saranno altre Ah. Vabbè al prossimo checkpoint saremo entrambi mazzi Ah, oh, rientra nel tubo, lob. Me lo dimentico, SES. Oddio. Uh, calma, calma, calma. Io ne ho uno in bocca. E eh, sei morto imbollati imbollati spamma, spamma meno. Ti ho detto di spammare meno. Perché non l'hai fatto? Hai sbagliato. Cosa hai sbagliato? Non ci ho nemmeno provato. Ok, sei andato vicino alle spine? Sì, che sono andato vicino alle spine. Ah, perché non mi fa entrare? Oddio! Perché non si può entrare? Ti devi solo invollare. Perché queste, queste parti che sembrano tricky alla fine non vogliono dire nulla assolutamente? Che si dice? Sono fatte apposta per incipolarti, no, muori. Muori? Mm. Ah già. Mm. Vai vai vai vai veloce. Ok. NO! Sei un idiota! Io? Si sì. no. <ride> Chi è che è entrato? Tu Certo Oh no Brum fa questo, questo nastro Come, come faremo? Come dobbiamo fare a prendere questo? Ah ok Luiz di quanto mi aspettassi Ok Prendo io questo Adesso andiamo dall'altro lato Vieni Vieni, vieni Lì ci sono già andato io No, qua su Lì ci sono già andato io No, qua su Lì ci sono già andato io la Non farmi morire in continuazione quassù. Non li uccidere Ci servono per arrivare qui Ne ho 40.000, aspetta Sì, non mi interessa quelli Ci siamo anche noi, tra di noi Vieni <ride> così, riesco a capire quali sono timeri Si è attaccato al nastro Eh Oddio. sì, funzionano così Cioè, non malissimo. Se nessuno è un timbro Prendiamoli tutti comunque Perché questa stanza Non vorrebbe non, Secondo me Quando prendiamo tutti i timbri Ci appare qua, cioè, i, I gomitoli I I, i Marco i, decenne, I soldi Ci appare qualcosa era, era palese Cioè Ci sono arrivato prima Io dall'altra Saltando mm. e volando Così Guarda mo che trucco Ecco vedi Easy Guarda qua Guarda qua che pro Che manovre Aia ah, manovre di morte si sì, tu mi hai lanciato contro il tizio col tuo gomitolo sporco <ride> sì ma almeno l'ho preso qualcosa. col tuo sporco gomitolo e corri anche aspetta aspetta vai ti, ti lascio un po di gomitoli sulla strada ah, poveraccio bene bene no non bene non comunque, bene comunque questa non è bene. la prima volta che vediamo gli sniffit si eh si sì. eh sì. Bene, Tranne quelli di... glaciali. Ho preso un po' di ground, allora non ne abbiamo. Ah. Perché non ci suicidiamo quando. Tipo tu, suicidati così se. Sto aspettando se... un nemico. Eccolo. Non volevo prendere i gomitoli così, sai. Tu suicidati, che la, la vita è molto più. Molto più importante dei gomitoli. La mia vita è più importante dei punti vita. Quindi no. No, non i punti farò. No, non è vero, la tua vita è meno importante di tua E Ok, non c'è niente qui. Oddio, uh, come si fa sta cosa? Comunque questa è una bella meccanica. Aia! È un buon no, uso del, non posso saltare del sui fatto bulloni. che Yoshi è di lana. un buon uso. C'è pure l'utilizzo degli Yoshi, è scritto sul manuale. ok um, oddio sti sniffit lancia pulizia lo sapevo lo <ride> sapevo aiuto vai vai cosa Sn prendi quei soldi non c'è niente vabbè Aspetta. ora lì saliamo perché questa mi puzza come puzza di Marco ah. perfetto e ora vi un perfetto non ho fatto il ground pound perché se no sarei finito. Boh, nel baratro. Nel baratro, non finito. <ride> Come no. direbbe più, Mi, il mio Quindi caro vai. amico Piugnazzo Vai sui eh, Trova un nemico e suicidati prima. Trova un nemico e suicidati. faccio? Dove lo vedi un nemico? Non lo so, vai più avanti. Ecco, vai suicidati. Vai, vai, vai. Ok, ora ti aspetto. E e prendiamo il coso. Ah, sai. Where? Worms. Where? Where Ora, oh, no. ok. No. Non volevo. Allora, lì sta un Sì. Easy Ok Per ora abbiamo stato soltanto un muro Probabilmente ci sarà un timbro dentro Perché fiore e comitoli ci abbiamo tutti Fino ad ora mm. Quindi è sicuramente un timbro uh, Ok anche le vite sono andate Possiamo okay. dirlo con certezza No non ne siamo sicuri Ne sono sicuro Vieni Vieni come sei? Tutti dicono dove sei, ma nessuno chiede. No, no, tutti, tutti chiedono chi è l'impostore, ma, ma nessuno dice. Com'è l'impostore? Ah, boom, ho E ora ho pure le vite. Ti è, ah, peccato okay. questa. Vai, tu prendi quella. Io Ormai non hai mai detto chi è, non puoi nasconderlo. Ti è. Ti... C è Iee. Lo dice pure De... I. Di mare, lo dicono, non mi interessa. <ride> Quello, non mi sa proprio. Beh, ti è, è ti lo più. dicono non per insultare, lo dicono per cioè per rinfacciare tieni. qualcosa a no, qualcuno. Significa, lo, significa, lo dicono per te. Morco, hai perso la nostra unica possibilità di prendere le vite. E l'hai fatto per la seconda volta con lo stesso Dai dai dai, dai, dai! Perché vai così? Non andiamo lì! Dove vuoi andare? C'è qualcosa indietro, secondo me. Ok. <ride> no. no Vieni qua vieni idiota no perché, perché ti per, volli? No. Perché tu vieni qui Se lo, lo, lo, lo il coso sta lì Perché forse devo sopravvivere Torniamo là Che vuol dire? Vabbè è tutta colpa tua Così non, non così Lo scaricavallirile Starter Pack È tutta colpa tua Perché fai così? Guarda che backflip che faccio Marco Anci front flip. O. Okay. Tu te bruciato, eh? Sa perché Dynamitiz aveva perso così tanta vita? Sai perché Marco mi ha rubato la, la scorsa sì, vita? Sì, eh, eh, cambi sarebbe mi ha fatto... cambiato qualcosa se non saresti morto. Sì, perché non mi hai fatto fare il flutter infinito. Fa, avevi 10 vite perché ti eri appena suicidato. Se, per nessun non motivo Mi ero suicidato, non mi hai fatto fare il flutter infinito e non mi faceva saltare. Aspetta, ma non entrare. Ok, dobbiamo tornare indietro. Per. Si sì. Jackson, bene ora torniamo giù giù giù che devo ricontrollare due cose Vieni. Lì, lì, lì, lì sopra. Ci dove? sei andato. Qui? Sì, ci sono andato. C'era una nuvola. Vieni. Wow. Tanto ormai era l'ultima cosa. Non ma... è vero. Eh, vieni. Vabbè, andiamo. Oddio. Sì, mi sa che abbiamo controllato. Abbiamo sopra. controllato cosa? Cos'è che ti, ti mancava? Ora possiamo andare sopra. Cos'è che ti mancava? Cosa vuoi dire? Pensavo che non avevamo controllato. Tutto. Avessimo. Non avremmo. Non ave avevamo. Non avevamo, avremmo. avevamo ancora peggio. Ok, non importa. No, perché... no, no, no, no. Perché non mi fa saltare? Che è successo? Ah, mi sono scollegato. Ah, ok, dottor. Smettila con questi meme. Che no, non sono. Schifo. Non è un meme. <ride> ok, yeah. credo che vada tutto bene, vero? No, Sì, va tutto bene, non va niente bene. Uh, ok, qui non c'è niente. Ah, è vero, abbiamo finito tutti i segreti, quindi andiamocene. Basta. Mm -hmm. Mm -hmm. Ti Ti pare? Pare? Perché il, i cuori sono segreti, non credo. Aspetta! Oui. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Aspetta, ma quindi che cosa stava in quel muro segreto all'inizio? Non lo sapremo mai, bene, prossimo <ride> al prossimo <ride> livello. No, veramente questo era l'ultimo del. del dell'episodio sì. ah non me ne sono nemmeno accorto meno male Uff, allora quindi nella prossima parte di Yoshi's Holy World um... finiremo il gioco perché sconfiggeremo Bowser Jr. no, Junior, no. nella Bowser. prossima parte andremo al prossimo livello e eh, al prossimo gioco quindi ci vediamo in Paper Mario Sticker Star alla prossima ciao uh...